Ringrazio la dottoressa Saguto anche in questo caso per i contenuti e eh. Per i tempi, sempre perfetta nel rispettarli e anche in questo caso mi vorrei eh, riservare un minuto per una un osservazione che riguarda il tema dell'informazione che è stato perfettamente incarnato nelle ultime affermazioni della uh, dottoressa Saguto e, eh, sul quale tema ci siamo perfettamente ritrovati e che è una uh, delle missioni del uh, workshop e poi una notazione invece mh, eh, questa deformazione professionale sempre di natura gius pubblicistica a proposito dell'opportunità che ci sia la circolazione di informazioni fra i tecnici eh, pratici del settore, ma che questa circolazione di informazioni consistente per l'appunto nello scambio di best practice, nella circolazione dei vari protocolli, nelle diverse modalità di relazione istituzionale che gli uffici hanno, possa costituire piattaforma per un rinnovamento anche Normativo, sebbene io non sia diciamo un giuspositivista eh, convinto, ma eh, invece eh, molto più eh, incline a lasciare alla giurisprudenza la possibilità di costruirsi eh, eh, le, i propri percorsi eh, funzionali, che, però, per l'appunto rappresenta il secondo leitmotiv del eh, workshop, cioè per l'appunto quello eh, formativo. A questo punto Passo la parola alla dottoressa Giuliana Merola, presidente della sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Milano e alla sua relazione su creditori, fornitori, lavoratori, fisco e fondo unico della giustizia, l'amministrazione dei beni, sequestro dentro il mercato. Mm. Uh, detto tutto. Cioè, è evidente che non potrò parlare di tutto ciò in 20 minuti, ecco questo mi pare, e quindi devo ovviamente selezionare uh, le... Uh, gli argomenti da eh, affrontare anche perché eh, già i colleghi hanno parlato eh, eh, di, diverse, di diversi aspetti ehm, anche io voglio ribadire che eh, le misure di prevenzione funzionano eh, che quello che va affermato sono i principi generali di legalità che con riferimento alle aziende e in genere alle imprese, eh, l'obiettivo deve essere quello di reinserirle in un circuito economico in maniera che vengano rispettate le regole del mercato perché non dimentichiamo che un'impresa infiltrata o eh, un'impresa che ha connotazioni particolari non si inserisce nel mercato e quindi in realtà toglie lavoro, non lo dà perché spesso il lavoro è nero, eh, perché eh, vi è un, uno sfruttamento eh, del lavoro. Lo sforzo deve essere quindi quello di reinserirle ma non deve essere uno sforzo a tutti i costi perché a volte è opportuno revocare il sequestro. Eh, parlo ovviamente per la mia esperienza e vorrei che fosse chiaro che, eh, come è stato già sottolineato, eh, la Lombardia ha una situazione eh, diversa da quella palermitana. Diversa fino a un certo punto, cioè eh, da noi eh, vi è un'infiltrazione della Ndrangheta di proporzioni ormai ehm, enormi enormi nel senso che la mafia non c'è più mh, è perdente, è stata perdente in Lombardia, eh, quella che eh, si è affermata è stata eh, l'andrangheta, l'andrangheta che non ha pentiti non ha collaboratori una sola persona eh, è stato un collaboratore, ha confessato un omicidio e sentito in udienza, perché pur essendo collaboratore ovviamente gli abbiamo tolto i beni che aveva perché è obbligatorio ehm, ha fatto questo discorso ma le pare dottoressa che se io un milione di euro lo porto in banca ma non ci penso nemmeno io lo tengo da qualche parte e eh, mi chiedo i mutui pago i lavoratori in nero Uh, e uh, compro uh, in modo, quindi, allora, questa è per, per dire, questa era ovviamente, siamo nel campo dell'edilizia, era da tenere in piedi una cosa del genere? Mm, no, mm, nel senso che terminata la costruzione, abbiamo terminato i lavori, uh, rispettato i preliminari, alcuni rivisti con prezzi di mercato e li abbiamo conclusi. Ma poi quella società al momento del confisca abbiamo revocato il sequestro perché ormai era vuota e io per quale motivo dovevo mandare allo Stato una società priva ormai di tutto? Avevo preso perché dovevo fare affrontare allo Stato le spese della liquidazione di una società. È un esempio banale. Eh, però è, cioè, quello che deve passare come idea è che eh, non a tutti i costi l'impresa deve rimanere in piedi, cioè l'impresa rimane in piedi se ha concrete possibilità di rimanere in piedi e se eh, riesce poi ad operare nel mercato, ovviamente va salvaguardata l'occupazione. Eh, io ne parlavo appunto ieri con i colleghi, eh, a noi è capitato questo caso eh, di un call center in Calabria, ehm, il, una delle sedi era in Calabria, dove essendo arrivato diciamo, lo Stato, call center che sequestrata la società in quanto completamente infiltrata, se ne erano appropriati di fatto eh, una cosca di indrangheta non faccio ovviamente i nomi, ehm, e l'aveva depauperata completamente. In questo caso era stato l'imprenditore che si era avvicinato all'andrangheta, scioccamente ritenendo di ricevere protezione, perché era stato avvicinato per, eh, con una richiesta di, diciamo, di pizzo, ecco, eh, e l'effetto poi era stato ovviamente completamente diverso Cosa abbiamo dovuto fare con me, insieme all'amministratore giudiziario? Perché è chiaro, io qui posso parlare in prima persona nel riferire le esperienze, ma ovviamente questo vuol dire che io sto parlando di decisioni prese come giudice delegato unitamente all'amministratore giudiziario, la cui funzione è fondamentale, perché è il soggetto che deve eh, innanzitutto essere legato da un vincolo fiduciario con il giudice delegato e eh, deve e, ehm, rapportare, rappresentare la situazione e condividere con il giudice delegato o con il tribunale eh, nel, nel, sulla base della relazione del giudice delegato perché i provvedimenti che riguardano le imprese sono collegiali ricordiamoci questo cioè è il tribunale che decide su relazione del giudice delegato ovviamente se l'azienda può o non può proseguire L'attività e che uh, provvedimenti prendere uh, e quindi ripeto l'amministratore giudiziario è fondamentale nell'indirizzo e nella valutazione delle scelte che vengono poi fatte insieme, uh, insieme ai giudici. Eh, si diceva l'esperienza milanese, ah no ecco stavo finendo il call center, quindi noi arriviamo e troviamo 2 milioni di euro di debiti, cosa deve fare lo Stato? Deve chiedere il fallimento, non ha alternative, non, perché insomma non esiste. Allora qual è stato il compito in questo caso, sperando appunto che... Eh, è stata l'unica cosa possibile fare, accompagnare i lavoratori, accompagnare i lavoratori eh, ovviamente con il sequestro ma la situazione era già precedente, non vi erano più commesse da parte eh, della Vodafone, della TIM, di Mediaset, era già una situazione di crisi. Eh, avegli accompagnati con la, la, la cassa integrazione, la cassa integrazione in deroga, per un anno e mezzo siamo riusciti a, ad assicurare loro lo stipendio. Non penso che se non fosse intervenuto lo Stato sarebbero stati meglio, eh, proprio perché la società era già svuotata. Ehm, Comunque, tornando diciamo alle esperienze di cui accennavano appunto i colleghi, noi abbiamo avuto diversi casi di sospensione temporanea dall'amministrazione e cioè que quei casi eh, in cui eh, il, um, si sono stati ritenuti sufficienti cioè, elementi per ritenere che l'attività economica era direttamente o indirettamente sottoposta alle condizioni eh, di, infiltrazione, diciamo, di infiltrazione mafiosi, ma in questi casi non si è fatto il sequestro, si è risanata la società. Eh, certo, probabilmente è la situazione milanese che l'ha consentita, parlava prima Silvana della TNT, quindi stiamo parlando un SPA, una parte delle filiali erano state infiltrate eh, dall'Andrangheta dall e questo voleva dire che non esisteva uh let's Anche un funzionario infedele, ma insomma, eh, venivano, vabbè, venivano eh, concessi eh, mutui, elevatissimi, elevatissimi, eh, per decine di milioni di euro, ad una eh, cosca, anche qua, indranghettista. Eh, Oltretutto con l'intermediazione di una società, anche questa altra sospensione temporanea gestita da un ex carabiniere. Eh, queste cose le abbiamo sistemate in questo modo perché non c'era bisogno di arrivare al sequestro, altrimenti, sequestro. Eh, noi usiamo eh, per qua Giudiziario, un altro soggetto, questa volta inserito in un circuito economico legale, che continui a gestire, faccio un esempio: il bar, il ristorante-è eh, una soluzione che a Milano ha trovato, eh, ha trovato effetti positivi. Eh, non, eh, mi dicono che qui è molto più complicato. Eh, insomma mi, mi dispiace cioè, eh, io poi volevo eh, parlare quanti minuti ho ancora? Mm. Eh, allora 5 minuti e 5 Anche minuti amici. di due cose eh, quello che si è fatto che Roma lascio eh, spazio al, al collega il protocollo eh, che è stato redatto a Milano e che fa parte del Tavolo per la Giustizia e che ha come eh, diciamo firmatari eh, a, a, la Corte d'Appello il Tribunale la Procura eh, ma al di là di questi soggetti istituzionali Regione, Provincia, Comune, Solombardo Confcommercio, Confindustria eh, CGL, CISL UIL eh, e eh, in, eh, soprattutto eh, Tende a una serie di obiettivi eh, che parzialmente sono stati raggiunti. È stato firmato due anni e mezzo fa. C'è stato poi un addendum dove, appunto, si sono aggiunti anche i sindacati, eh, attraverso il quale eh, quello che si è cercato di, di fare è. Mh, uno legge il protocollo e dice ah, è carino. Io ci ho lavorato un anno e mezzo per arrivare nel 2012 alla stesura e alla firma di questo protocollo perché eh, l'ABI e la Banca d'Italia, che poi alla fine lo hanno sottoscritto, erano partiti eh, chiedendo garanzie improponibili. Eh, però cercare di arrivare ad una mediazione per arrivare eh, a quello che poi adesso vi dirò rispetto alle banche che da noi sta funzionando perché in concreto l'abbiamo già fatto almeno due o tre volte è stata un'opera di mediazione non semplicissima Possibilità eh, di prosecuzione dell'attività imprenditoriale e in questo eh, anche a Solombarda il, il, il, il, il Confcommercio hanno formato 63 imprenditori, eh, 63 imprenditori che potessero essere di ausilio come anche come coadiutori eh, dell'amministratore giudiziario. Perché con le banche, le banche dicono: Va bene, noi non togliamo subito il Fido. Però nel giro di 3-5 mesi io devo sapere se eh, l'attività può proseguire o meno. E eh, noi siamo arrivati in, in questa fase: il pregresso in un certo senso congelato perché andrà in questa verifica dei crediti di cui poi parlerà il collega Grillo e che si inserisce in quest'ottica liquidatoria per cui io dico che alla fine fra un po' i beni da destinare non ce ne saranno più perché dovranno essere venduti per pagare i creditori eh, e, um, il, eh, e rimane congelato però Vengono aperte nuove linee di credito, nuove linee di credito tutelate dal fatto che essendo il contraente l'amministrazione giudiziaria la banca è più che garantita, affronta il rischio come qualunque altro creditore di eh, sentirsi poi dire no tu eri in mala fede prima quando l'hai concesso però questa cosa sta funzionando. Eh, in anche eh, sono sviluppate delle linee di gestione per i beni immobili perché il comune di Milano, eh, la provincia e la regione eh, si, eh, si fanno carico al momento del sequestro comunicandolo di dire sì ci interessa no non ci interessa. Eh, perché? Questa, questa cosa mh, e questo, uh, questo aspetto. Io sono sempre stata per la destinazione ad uso sociale dei beni, faccio mh, questo lavoro e mi sono occupata di misure di prevenzione per tanto tempo e eh, anche in precedenza, quindi parlo nel 2007 e 2008, con altri incontri, un altro protocollo e altre cose, eh, si era riusciti a destinare in un colpo solo eh, al comune di Milano 90 immobili, ma non liberi tutti, alcuni con l'ipoteca, altri eh, gravati da altre criticità, altri, eh, altri liberi. Eh, nella sezione si era poi sviluppata questa tendenza, quando possibile, a affidare subito al comune, se lo voleva, il bene. Io ricordo una villa in costruzione eh, dove quindi poi il comune era intervenuto, l'aveva ristrutturata, terminata di, di ristrutturare eh, e l'aveva presa, eh, presa mh, da subito. Eh, devo dire anche che la regione Lombardia è stata molto volenterosa nei confronti eh, diciamo della magistratura e in generale delle problematiche relative ai beni confiscati, perché eh, nel 2008 e poi rinnovato sono stati dati 5 milioni di euro, eh, 2 milioni più 3 con un bando seguito anche dalla sezione, per... Ehm, i comuni escluso il comune di milano ehm, dal momento che ovviamente con il vincolo eh, della stabilità insomma i comuni non hanno molti soldi eh, per eh, poter sanare pagare le ipoteche e quindi le banche ehm, e eh, da un lato o ristrutturare per destinare ad usi sociali questi beni questo è stato una, secondo me, una cosa molto bella. Aveva iniziato anche il Lazio nel 2008, poi non so che cosa, che cosa era successo. Eh, il bando è stato fatto, i comuni hanno presentato i loro progetti e eh, la regione ha controllato ovviamente che eh, fossero state. Eh, da un lato eh, pagate le banche e dall'altro eh, fatti i lavori di ristrutturazione eh, per i progetti che erano stati eh, presentati. Eh, ultima cosa: eh, si parlava dei trust. Allora, in Lombardia stanno mh, come dire, eh, trovando altre forme. Per occultare i beni, al di là della mera interposizione fittizia, eh, noi abbiamo diversi casi in cui abbiamo dovuto sequestrare i trust. Non dimentichiamo che l'anno prossimo c'è l'Expo. I primi due appalti dati per l'Expo sono già eh, in procura della Repubblica a Milano. <ride> ecco, eh, mm. e quindi mm. hanno fatto queste white list, mm. eh, va bene. Io ero più per le. La, la strada della, della whitelist eh, ci sono dei grossi problemi per le interdittive, per le certificazioni antimafia, eh, mi rendo conto sono problemi, sono problemi diversi. Eh, quelli che eh, noi stiamo adesso affrontando in previsione del, dell'Expo. Vi dico soltanto che nel 2008 c'erano già delle intercettazioni fra questi galantuomini eh, che eh, si dicevano: ah, dobbiamo stare attenti, quel terreno mh, verso Rho, verso Monza, che ne so, piuttosto che quell'altro, dobbiamo iniziare da adesso ad andare a prenderli. E L'altro diceva, sì, terreni, pensiamo agli appalti, mi raccomando, piccoli devono essere gli appalti. Avevano studiato il codice degli appalti e quindi sapevano perfettamente che al di sotto di un certo valore, 150.000 euro, vi era un'autocertificazione. Ecco, stanno facendo un salto di qualità da un lato e dall'altro noi abbiamo in corso diversi sequestri all'estero. Hanno capito che forse non è più il caso di investire solo ed esclusivamente eh, nella terra, nell'immobile, in Italia, ma iniziano a comprare, comprare all'estero. In questo il codice... Il decreto legislativo di cui parliamo ehm, avrebbe dovuto eh, in base alla, alla legge delega occuparsi anche del, dei beni confiscati all'estero, non se ne parla. C'è da augurarsi adesso comunque che eh, arriverà il semestre europeo e in discussione ehm, quello di cui vi parlava Antonio Balsamo al, al Parlamento, eh, che si possa anche ehm, trovare dei modi per eseguire all'estero le confische in modo più semplice rispetto all'attuale, fermo restando che l'Italia è indietro, perché noi non abbiamo ancora ratificato le leggi dal 2006 in avanti relative anche al discorso dei sequestri eh, all'estero e quindi eh, ci vuole anche una volontà da parte del legislatore di capire che una serie di cose vanno eh, modificate se il fine comune è quello di eh, affermare, da un lato, la legalità e dall'altro cercare di prevenire, non a caso si chiamano misure di prevenzione, di prevenire la illegalità. Grazie.